Amici della Top Gym Dorso e Tricipiti Riscaldamento Il mio primo esercizio vi propongo le trazioni con l'asciugamano sopra la porta, una porta spero robusta, facciamo prima la presa neutra, con le mani spalzate, una avanti e una dietro, poi le alterniamo, ok, prendo le gambe e mi tiro sul colmento oltre la porta, i gomiti stretti, le scapole si deprimono durante la salita. Qui c'è pure un bel attrito. Ecco, che è un po' più pratico, fa la presa larga, un po' più tosta. Quindi, secondo esercizio, serve di nuovo il tavolo in una sedia, o un rialzo. Vado di nuovo sotto, prendo i lati, proprio gli angoli del tavolo piedi sopra la sedia e cerco di portare il petto bello aperto verso il tavolo. Qui le scapole si adducono bene, si chiudono. Se non sto sfaticando abbastanza, escludo una gamba e poi alterno con l'altra. La cosa importante. Devo immaginare che la traiettoria non sia né troppo alta né troppo bassa, diciamo sempre in linea con la metà del petto. Ok, pronti di nuovo a pulire il pavimento con il floor pull. Quindi metto il petto a terra, di nuovo le braccia a larghezza spalle, pugni chiusi e mi trascino in avanti, sempre con le scapole che vanno, scivolano verso il tè. Meno male che avevo già pulito. Spero che il vostro appartamento abbia un corridoio bello lungo e delle stanze grandi, così non siete costretti a fare avanti e indietro. Per chi non gradisce il floor pull può fare un rematore ad un braccio, sempre con l'asciugamano incastrato sopra la porta, dalla parte in cui si chiude la porta, ok? Gomito ben stretto, la spalla lontana dall'orecchio, enfatizzo la chiusura della scapola quando sono qui, col gomito stretto. Primo esercizio per i tricipiti, facciamo piegamenti sulle braccia, a gomiti stretti stretti e proviamo sui pugni quindi ci vuole un asciugamano addoppiato quindi siamo a larghezza spalle con i pugni devo essere sicuro magari di stare sulle punte dei piedi col bacino in retroversione butto avanti il busto assicurandomi che i gomiti stiano sempre sopra i polsi. sfioro il pavimento due secondi e ritorno sempre con le scapole depresse Se non fatica abbastanza escludo una gamba, contendo anche il gluteo, sempre anche gli addominali. Fondo esercizio via, lo conosciamo tutti, mettiamo le mani sui lati di una sedia, i piedi sopra un'altra sedia, sui talloni, gomiti strettissimi, ricordiamoci sempre i gomiti sopra i polsi. Prima di partire chiudo le scapole, le deprimo, guardo un po' in alto lungo il collo e scendo finché l'omero più o meno non è a 90 gradi rispetto all'avambraccio. Che scrisse omero? Ah, meraviglia. Risponda! Va bene. Spero vivamente che voi abbiate delle sedie ben solide, a differenza di queste. Comunque... Ultimo esercizio dei tricipiti, la mia proposta, il kickback, vi mettete con il busto a 90 gradi, una gamba avanti piegata e la gamba dietro tesa, con i piedi sulla stessa direzione, gomito stretto sul fianco, quindi l'omero è parallelo al pavimento, parto con l'avambraccio invece perpendicolare al pavimento e mi allineo all'omero. Lentamente. Per chi non gradisse il kickback, c'è pure il concentrato di tricipite, anche se ci vogliono dei gomiti super sani e anche dei polsi ben mobili e saldi. Quindi gomito stretto, l'ombra stavolta è perpendicolare al pavimento, arrivo a 90 gradi tra braccio e avambraccio e ritorno col braccio semiteso. Oppure oggi lo stretching? No, no, si fa, si fa.